Sono oltre 233 milioni di euro che il governo ha consegnato alla città metropolitana per la rigenerazione urbana e per l'inclusione sociale. Di questi 113 andranno alla città di Torino, 120 ai comuni che sono più vulnerabili secondo gli indicatori messi in campo dal Ministero dell'Interno.